buongiorno amici buongiorno amiche siamo oggi con una bellissima pandora box presa su amazon allora per prima cosa vi faccio vedere il menu impostazioni dal quale si accede a, in un pulsantino fisico che è posto davanti alla pandora dopo a fine video vi farò vedere come è fatta la pandora fisicamente e ve lo farò vedere adesso lo premo fisicamente ripeto e accederemo al menu settaggi l'ho premuto ecco qua vedete potete impostare varie cose tra cui soprattutto la lingua italiana eh, potete cancellare i giochi recenti la musica di sottofondo cambiare lo sfondo importante qui vedete potete a, a, a, a seconda del vostro televisore o monitor, fare i settaggi a voi più, più congeniali, io direi di uscire e vedete senza prendere nessun pulsante siamo tornati al menu principale, menu principale dove vedete ci sono i giochi 3d con tanto di anteprima video, vedete abbiamo Tekken 6, quindi sicuramente l'hardware all'interno di questa bandola box è eh, al top, altrimenti Tekken 6 non funzionerebbe Vi faccio vedere Velocemente altri titoli 3D Questo qua eh, Anzi, questo qua è uno dei miei titoli Preferiti, direi di Farci una partitina Così vi faccio, vi faccio vedere Come sapete Street Fighter È uno di quei titoli In cui è ehm, Quasi fondamentale avere un joystick fisico tipo, tipo sala giochi, perché molte mosse con il gamepad non, non riescono bene. Quindi adesso andiamo a fare una partitina e vedere se funzionano le mosse principali a testare questo gioco 3D. Vedrete che andrà fluido, senza nessun, senza nessun impuntamento. Ripeto, uno dei miei giochi preferiti e un gioco abbastanza pesantuccio. Vediamo. Chiar chiaramente farò una partitina veloce. Però a molti di voi farà piacere eh, vedere. Vedete è partito subito. Vedete? è possibile fare questa mossa tranquillamente che molte volte con un joystick di non buona qualità non, non funziona va bene usciamo per andare qui nel menu di uscita vi dovete fare pause e start insieme andiamo su esci e torniamo al menu eh, principale Adesso andrei ai giochi 2D, che sono... Questi, allora i 3D sono 165, vedete. I 2D invece sono 7850, quindi un'infinità. Hanno tutti l'anteprima video. Vedete? Allora, io non sono riuscito a mettere i giochi, a fare una lista preferiti. Allora, o non sono capace io o non è possibile. Però con questo si può abbastanza ovviare, uno perché vedete troverete i giochi a cui giocate più, più spesso tra quelli recenti, quindi questo è un primo aiuto. E poi perché vedete c'è un menu cerca. quindi quando vi trovate in mezzo a 7000 giochi senza un menu cerca diventate pazzi. Il mio gioco preferito di calcio che sono un boomer è Mexico 86, vedete l'abbiamo trovato subito e ci andiamo a giocare. Quindi vedete non è stato difficile trovarlo, l'ho fatto davanti a voi. Quindi abbiamo, abbiamo provato un gioco 3D, adesso proviamo un gioco 2D e poi direi che andiamo alle conclusioni e a vedere fisicamente com'è fatta questa Pandora Box. Torniamo al menu principale, vedete adesso, adesso Messico 86 lo troveremo anche su Recenti, quindi diciamo che la lista preferiti non c'è ma si può ovviare con Recenti e con la ricerca. Vedete la, si va giù molto velocemente, è tutto molto fluido e c'è l'anteprima video vi ripeto molto importante, attenti che certe Pandora Box più economiche non hanno l'anteprima video ma hanno solo la copertina, invece qui abbiamo l'anteprima video, come vedete le funzioni non sono, non sono molte ma questo è anche un bene, perché la Pandora Box ha proprio questa caratteristica, è come sedersi al cabinato della sala giochi, inserire i, gi il, i soldi e giocare. Non, non vanno fatti settaggi, non vanno fatte nessun, nessun impazzimento. Eh, molti di voi che adorano come me mame sicuramente hanno, possiedono, hanno posseduto un eh, Raspberry, dove sapete che attraverso il sistema eh, RetroPie o altri è possibile giocare con i mame però comunque va trovata una iso giusta vanno fatti vari settaggi molte volte i joypad non vanno ogni gioco va fatto un settaggio quindi sicuramente la, eh, il raspberry è una soluzione per più smanettoni chi non ha tempo da perdere, chi non ha competenze, compra questa Pandora Box su Amazon, l'accende, la collega alla al cavo HDMI e gioca, punto e basta, senza dover fare nessun impazzimento particolare, senza cercare le ombre dei giochi. Vero è che se il vostro gioco preferito non è tra questi 7850, eh, non ci potete giocare con la Pandora, non c'è modo di inserire ulteriori giochi Su Amazon è presente un QR code che inquadrandolo vi porta alla lista completa dei giochi Quindi se vi volete leggere tutti i 7800 più 165 giochi potete farlo Sul link Amazon che vi metterò in descrizione è presente la lista dei giochi Questa Pandora costa sui 150 euro sono tanti, sono pochi, eh, questo decidetelo voi, si trova qualche Pandora a prezzi inferiori magari su Aliexpress o Ebay, però per esempio non hanno la, ehm, la garanzia di due anni, e eh, non è poco, eh, e poi questa qui con i giochi 3D sicuramente dimostra capacità hardware eh, notevoli, perché eh, le Pandore... Più, eh, più economiche state attenti che questi giochi 3D molte volte non ce l'hanno perché non hanno un hardware adeguato quindi far funzionare un MAME eh, a 2D è facile ma far funzionare questi giochi qua in 3D eh, non, è, non, è per niente, non è per niente scontato eh, si può giocare in due adesso io ve la mh, stopperò qui un attimo il video Vi ve, la, ve la farò vedere fisicamente come è fatta eh, vi saluto e se avete delle domande potete farle tranquillamente nel box dei, eh, dei commenti attenti che eh, questo venditore eh, di, questa, di questa Pandora Box non ha solo questa ma ha anche altre Pandora mh, tra cui mh, una che io possiedo che costa 200€ euro, che in più ha il menu preferiti e la possibilità di scaricare ulteriori giochi tramite wifi però non sono anche lì giochi infiniti, sono abbastanza eh, ristretta la, la, la lista. Comunque, eh, ecco, valutate voi se spendere 150, che va bene questa, o qualcosa in più per avere quella con wifi e i preferiti. Adesso ve la faccio vedere. Eccola qui. Vedete? Abbiamo un case in metallo il tasto power, l'alimentazione, il cavo eh, HDMI, la porta VGA per chi ne ha bisogno, la schedina dove sono presenti i giochi, il volume ma non della televisione perché lei ha una piccola cassa integrata che fa un suono che potete o meno eh, disattivare, il tasto per andare ai menu, se quindi lo premete entrate nel menu, lo premete uscite dal menu, la porta usb per aggiungere un terzo giocatore che, eh, giocherà tramite, ehm, che giocherà tramite un qualsiasi joypad o per collegarla al pc. Come vedete la postazione è, eh, quando è buio si illumina, vedete avete sei tasti, come nel, nel cabinato della sala giochi avete start, è solido il comando questo è il secondo il secondo giocatore e, e questo e qui non c'è non c'è altro come vedete è molto bella e anche molto solida